Ciao, sono Gianni Speranza. Il 15 giugno sarò a Politicamente Scorretto. Sui canali social parleremo di questo libro, Una storia fuori dal comune, con il vice sindaco di Casalecchio di Reno, Masetti, e con due giovani giornalisti. Questo è libro è scritto da me, si parla dell'Italia di oggi, di una comunità piena di problemi ma piena anche di risorse. Vivace e soffrente, insomma una storia di tanti racconti che si intrecciano, molto intrigante, una storia appunto fuori dal comune.